Vai su! Di mon! in! un'ottima risposta popolare da parte di Roma e da parte di tutta Italia, oggi a fianco del popolo curdo. Tutti i popoli del mondo non solo i romani capiscono che ormai Erdogan è un dittatore, quello che lui sta facendo non è altro che quello che fa qualunque dittatore è per questo che Roma oggi è al, popolo, diciamo, al fianco del popolo curdo non solo eh, diciamo, Roma ma sono arrivati da tutta l'Italia e quindi tutte le città italiane sono al fianco del popolo curdo. In Turchia eh, sta succedendo che il, diciamo, la golpe fin è finita, ma la vera golpe è iniziata perché attualmente Erdogan sta cercando in qualche maniera di inserire i suoi uomini anche nei comuni dove ha vinto diciamo, il partito curdo BDP. E, ovviamente la Turchia se eh, continua così diventerà come Siria, questo sta succedendo in Turchia e Erdogan si deve fermare, altrimenti Erdogan sta diventando eh, pericoloso non solo per il popolo curdo turco ma per tutto il mondo e quindi deve assolutamente essere fermato. E questo sta succedendo in Turchia. Oggi ci troviamo qua contro l'occupazione, contro tutto il terrorismo che stanno facendo in Medio Oriente e contro i diritti umani, la liberazione del Kurdistan e del nostro presidente Ojalan. È il popolo che ha le origini della nostra cultura. Non si dice molto, ma la zona mesopotamica che è occupata dai kurdi è la zona da cui è nata la nostra civiltà. La civiltà greca viene da lì. Cioè difendere il popolo kurdo significa difendere noi stessi, la nostra civiltà. I curdi sono anche l'unico soggetto politico che in quell'area avanza una proposta di sinistra, vera, perché di fronte ai tentativi o di mantenere... Diciamo lo status quo o di smembrare tutto per linee etniche e religiose. I curdi propongono invece di dar vita a stati democratici, pluralisti, con parità di diritti uomo-donna, per la giustizia. Quindi il popolo curdo non rappresenta solo un popolo che lotta per i suoi diritti, ma è anche il portatore di una possibile soluzione di pace in quell'area. Per questo siamo qui totalmente a fianco del PKK e dei curdi. L'Europa scambia il blocco dei flussi con la complicità con il regime criminale di Erdogan, eh, autoritario e soprattutto stragista nei confronti del popolo curdo. Eh, eh, un modello criminale che ora vogliono replicare con, eh, con l'Egitto e sappiamo cosa questo significa anche per il ruolo dell'Italia. Siamo qui soprattutto perché la nostra solidarietà con la lotta del popolo curdo, con i compagni dell'HDP, con i compagni del, del PKK è una solidarietà che è una storia lunga, oggi più che mai chiediamo la liberazione di Ocalan, la possibilità che possa partecipare finalmente all'avvio di un processo di pace, insomma oggi è importante essere qui anche perché la battaglia del popolo kurdo ci parla dell'Europa, ci parla del fatto che questa Europa non può continuare a essere complice di Erdogan. Sarebbe l'ora che il governo italiano innanzitutto oltre all'Europa la smettessero di mettere la polvere sotto il tappeto, di continuare a fare accordi con il regime di Erdogan, di finanziare con il commercio delle armi i regimi che contribuiscono al finanziamento dell'Isis, sarebbe l'ora che si tornasse a immaginare una politica internazionale che metta al centro non solo i diritti umani delle minoranze, ma anche la qualità di una proposta politica democratica che nell'esperienza curda è assolutamente all'avanguardia e parla anche a noi. Ma forse questo è l'unico tema che riesce ancora a mettere insieme la sinistra radicale italiana, la sinistra anticapitalista italiana e questo per la limpidezza della lotta del popolo curdo, è una lotta Democratica, è una lotta laica, è una lotta femminista, è una lotta ecologista, è una lotta che può dare l'unica via di salvezza in una zona del mondo altrimenti martoriata e senza speranza.